Mamma, mamma, <ride> mi compri le carte dei Pokémon? No, dai. le hai già, già avute, te le ho già comprate io. Non, non mi hai mai regalato delle carte dei Pokémon? Le hai già avute. Hey, girls. Hey. Ferri, era un video dove devi far la figa, non... Hey, hey girls. <ride> mamma mia, oh my, oh my god. Comunque... Se notate, sono stato fotografato da delle donne esperte di Instagram che mi hanno fatto la foto da una prospettiva in cui il mio culo sembra bellissimo ed effettivamente. un gran bel culo, amici. Ok, momento TikTok, eh, non conosciamo i trend di TikTok, ma sono sicuro che c'è qualcosa che fa così. TikTok.